Provaci ancora Prof 7, ultima puntata, Gaetano torna da Camilla. Anticipazioni Provaci ancora Prof 7, ultima puntata del 19 ottobre. Ultimo imperdibile appuntamento con Provaci ancora Prof 7. Domani sera sarà trasmesso il finale di stagione della fiction, in otto puntate, con Veronica Pivetti, Enzo De Caro e Paolo Conticini. Il primo time di Rai 1 si tingerà di giallo e di ironia anche giovedì alle 21.15. Le vicende sentimentali complicate di Camilla Baudino, si intrecceranno a drammi familiari e omicidi inspiegabili. L'istinto e il sesto senso della prof saranno come al solito la chiave vincente per arrivare a risolvere i delitti più complicati. Nella puntata del 19 ottobre di Provaci ancora prof 7, Gaetano irromperà nella scuola in cui insegna Camilla. Dopo aver lasciato l'appartamento che condivideva con la prof, a causa di una brutta discussione con Livia. Il commissario comunicherà alla ex che il suo studente Vasco, scomparso nella settima puntata, è sospettato di omicidio. Come reagirà Camilla alla notizia? Ciro Azzarita infatti, il direttore di un noto hotel, verrà trovato morto. L'uomo sarà legato proprio a Vasco e alla rapina nella gioielleria torinese che aveva portato il giovane a scontare tre anni di reclusione. Provaci ancora prof 7, ottava puntata, arriva il lieto fine. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Provaci ancora prof 7 svelano che Vasco sarà ancora improbabile. Il ragazzo non aveva mai svelato i nomi dei complici del furto nella gioielleria. Nell'ottava puntata di Provaci ancora prof 7. Un altro delitto segnerà la fiction di Rai 1. Verrà infatti trovato privo di vita anche il portiere dell'hotel di Cirazzarita. L'uomo non avrà però nessun legame palese con Vasco Peroni. Il giovane studente di Camilla sarà giudicato innocente? Le indagini del commissario Berardi riveleranno che il portiere dell'hotel in realtà aveva avuto delle conversazioni frequenti con il proprietario di un'agenzia di modelle. Quest'ultimo fornirà un alibi inattaccabile che non convincerà però Gaetano e Camilla, che si sono lasciati nella settima puntata di Provaci ancora Prof. 7. Cosa si nasconderà veramente dietro i due terribili delitti? Intanto la prof sarà di fronte ad un bivio. Camilla deciderà di seguire l'amato a Napoli, oppure chiuderà per sempre la sua relazione con Berardi? Gaetano potrebbe decidere di rifiutare la promozione per restare accanto alla Baudino? A far palpitare il pubblico di Rai uno sarà anche Livietta. La ragazza deciderà di perdonare il marito George per il tradimento? L'appuntamento perciò con i gialli e le trame sentimentali complicate di provaci ancora prof 7 è per domani sera, a partire dalle 21.15, su Rai 1. Ci sarà il tanto atteso lieto fine per i personaggi dell'amata fiction?.